Il Decameron è una raccolta di circa 100 novelle scritte in volgare fiorentino. Eh, L'autore immagina che a Firenze scoppia una terribile epidemia di feste e, e um, sette ragazzi e sette giovani donne e tre ragazzi vanno a nascondersi, eh, si, inco no, scusate. si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono insieme per, per sottarsi al contagio di, uh, ri, di rifugiarsi in una villa nei suoi colli fiorentini. qui trascorrono il tempo danzando e cantando e ogni giorno eh, ognuno di loro deve, eh, racconta cioè, deve raccontare al gruppo per 10 giorni una novella da qui il titolo dei Cameron che è in, in, in, in greco Significa appunto 10 giorni, 10 meno 10 meno giorni. In tal modo le novelle sono 100, perché 10 giorni per 10 nove... per die... per giorni è uguale 10, 10 per 10 o 100. Tutte le novelle sono tenute insieme da una cornice narrativa, cioè eh, che, tu... che racconta... Che raccontano, c'è cioè un racconto che le lega tutte insieme. Eh, secondo la tradizione, questo libro viene dalla tradizione araba delle novelle Mille e una notte, cioè ha preso spunto da, dalle bellissime novelle di Mille e una notte. Eh, il tema dominante è l'amore, inteso come passione fisica, eh, fonte di felicità, ma anche come forma di tragedia. però nell'opera ci sono raffigurati anche altri aspetti tra cui, per esempio, l'eroismo le, e la beffa, lo spirito pro, eh, aguto, quello tuzo, credo creduloso, la gioia e il dolore, la ricchezza e la povertà, il vizio e l'inganno, la vita e la morte. E, al centro, quindi, del mondo di Boccaccio, risulta esserci ehm, l'uomo con i suoi vizi e le sue virtù. D'altro canto, eh, il, mondo di, il, il mondo di Boccaccio to è totalmente terreno, e eh, si presenta come lo specchio della società borghese e mercantile del 300 allora il Decameron è stato scritto da Giovanni Boccaccio eh, e eh, che usa il volgare eh, e in lingua volgare la novella più famosa del Decameron è Cribbio e la gru in cui racconta che eh, Currado G, in cui racconta che Currado, che sarebbe un cuoco, e... un giorno va a cacciare con il falcone e, e, e abbatte, diciamo, caccia, si ritrova dopo la cacciata con una bellissima curva ordina subito al suo poco Kiki Bio, il si chiama Kiki Bio, di cucinarla e, e quindi vabbè, Kiki Bio diciamo, prepara tutto per arrossirla, ma a un certo punto arriva, in questa novella si narra che arriva eh, la mh, di Kiki Bio, in questo momento, cioè in questo, <ride> nel 2022 diremmo la, la crusce di tutti di Kiki Bio. E, E quindi la, la, la persona che Kikibio amava gli chiese una, una coscia. Ma Kikibio non voleva dargliela. E, e allora, e allora, allora Kikibio eh, per amore gli, diciamo, gli, gli, gli staccò una coscia dalla gru e gliela diede. Poi purate in tavola il padrone si accorse che gli mancava una coscia e quindi disse subito a Chibio: «Uè, perché manca una coscia? E, e lui rispose perché uh, le, le gru avevano una sola coscia. E allora lui un po' arrabbiato andò al campo dove stanno le gru, in un fiume, si dice, e, e uh, stavano tutti e due Chibio per paura di prendere i simoni botte si doveva trovare una scusa e cosa si inventò il padrone disse No, Corvibio disse, Corvibio andò a vedere che ci sono delle rube che dormivano, quando le gru dormono sono sono stanno con un piede per terra, l'altro tengono solo, E quindi Corvibio dice al padrone e il padrone Guarda quelle le gru, cioè solo, solo con un solo piede. E il, e il padrone, sentendoci in lo dice eh no. Poi si mettono le ho, ho! E, e, um, e quelle, diciamo, si svegliarono e metterò anche il piede ratto giù. E però Cookie e quindi poi non dice a io. Oh, eh, lo vedi che c'hanno due, due piedi? E Cookie oh, disse, eh sì, però tu alla due dell'altra volta quella che ti ho cucinato, non hai ridato cu e quindi aveva, e quindi c'aveva un solo chiede. Cookie B, anche se aveva sbagliato, però eh, cioè, visto al padrone di Pia, questa bella risposta.